la mia coconut soup ispirata al mondo thai, thai coconut soup my way Yes. Questa è una ricetta base dalla quale potete partire per costruire delle zuppe sempre più saporite Aggiungendo erbe, erbette aromatiche, spezie di ogni tipo, eh, impasti, paste, delle, quelle paste tipo coconut paste Insomma potete davvero sbizzarrirvi Questa è proprio la base sulla quale nel tempo con l'esperienza costruiremo Qui gli ingredienti, zucchine e funghi come base insieme al brodo questo è il brodo vegetale di coro senza sale aggiunto. Poi spezie abbiamo questo che è un mix di affumicato e paprika e questa è altra paprika direttamente dall'Ungheria. E poi andrò a marinare il tofu con della senape e dell'aceto e a fare ovviamente la zuppa di cocco con del latte di cocco e lì dietro ci sono degli spaghetti di soia. Iniziamo tagliando le verdure quindi, dopo aver tagliato i funghi e le zucchine abbastanza grosse nella mia pentola abbastanza alta, no? Ma questa è tua? Tu qua ci devi fare la torta, eh, si. Sì. Aspetta, prendo la wok, ci metto un giro d'olio, accendo il fuoco, butto le verdure lascio adesso la torta e incomincio a, ad aggiungere le spezie e gli insaporitori quindi il brodo una bella saporita quindi due cucchiaini di brodo un po di spice non troppo se no si esplode ok Adesso le faccio saltare. Mentre queste vanno, preparo il tofu. Allora, marinatura del tofu: prendo del tofu al naturale e lo taglio tutto a cubetti. Quindi, da questo panetto io taglio per così: in tre, per lungo, 2, 4, ok lo metto in una ciotola. A questo aggiungo un cucchiaio di senape, un pizzico di paprika, un goccio di, di aceto di mele, di limone, un pizzico di sale e basta. Adesso lo lascio qua. In questo modo anche le spezie si stanno tostando. Invece che sciogliere direttamente nell'acqua E prendono molto più sapore e gusto Spicy E eh, allora dopo che le verdure sono belle avanti uh! Mi serve un coso Mi piace mai detto Ok, monta la media shopping Ok, sì. okay. Dato ci siamo Un pezzo di carta Aggiungo l'acqua che a parte ho fatto bollire e adesso farà un caos sfumo a parte in una padella preparo il tofu quindi olio No, sono... Mentre il tofu si caramellizza e fa la crosticina, dentro il, la wok metto gli spaghetti. Non so se li vedete perché mi sta sparaflesciando tutto, sto avendo dei disagi oggi con la fotocamera, ma si stanno caramellizzando tutti gli zuccheri, quindi stanno lasciando tutta la crosticina. E qua adesso. It's coconut time! Questa è la consistenza... Allora ah, il profumo è pazzesco. E ecco le nostre coconut soup. Con uh, tofu, quindi anche vegan Buon appetito! Buon appetito, fantastico Due consigli, poi vi lascio andare a farla. perché buonissima, abbondate con le spezie soprattutto il piccante perché il cocco è molto dolce e quindi per combatterlo comunque per bilanciare i sapori andate giù di piccante io sono andata un pochino leggera perché non volevo esagerare l'ho aggiunto alla fine sopra un pochino di pezzetta così ma è davvero davvero buono e non vi preoccupate quando versate l'acqua dopo aver un pochino tostato le spezie che fa quel marrone che sembra tipo bruciato, amarognolo il cocco combatte tutto, eh. il cocco è una salvezza mettetelo sempre alla fine e più lo lasciate andare più uh, si uh, riempie di gusto fatemi sapere se provate la ricetta veramente facilissima, l'ho fatta io e diventerà assolutamente anzi è diventata una staple nella nostra casa e basta, dopo questa perla io vi saluto, vi ringrazio spero che vi sia piaciuto questo video se così sta stato lasciato un momento. noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao